Allunghiamo la pasta, allunghiamo la base leggermente, giriamo e abbiamo ottenuto il nostro croissant bicolore anche queste farcite con crema pasticcera. Continuiamo in questo modo. E destra a sinistra, la parte sinistra in centro e ancora in centro, in centro, in centro, in centro, si chiude e si arrotola. Ripetiamo, ecco qua, e lucidiamo e poi andiamo a decorarli. Bene, i nostri croissant bicolore, color marrone scuro, sono pronti. Come potete vedere la misura del cornetto più grande del bicolore rosso la preferisco perché è più scenico ed è molto più bello. Sacottino nero, i nostri prodotti, il sacottino panna cioccolato rosso, il nostro cornetto bicolore, questo è l'impasto croissant.